È vero che per risolvere un problema bisogna andare nel passato, scappare nell'inconscio, trovare conflitti risolti? L'idea che per risolvere un problema bisogna andare nel passato. questa è la stessa cosa che ho detto prima. Vabbè, è soltanto un'idea. Devi immaginare che la scienza va avanti per teorie e confutazioni di quelle teorie, quindi una cosa che magari sembra molto valida oggi, tra dieci anni, vent'anni, trent'anni e un secolo, potrà non essere più valida. E ci pensi fino a non moltissimo tempo fa, si credeva che per curare la maggior parte delle malattie bisognasse fare le... bisognasse fare i salassi, cioè letteralmente far scorrere tanto sangue verso l'esterno. Nella psicoterapia, in realtà, andare nel passato per risolvere un problema non è il modo migliore di farlo. Prima di tutto c'è da dire che la memoria non è come YouTube. Non è che clicchi un video e vedi esattamente quello che succede. Già pochi secondi dopo aver vissuto un'esperienza, cominci a distorcerla, a aggiungere dei pezzi, a generalizzarne altri, a... distorcerla. Quindi capisci che andare nel passato e rievocare le cause è già abbastanza limitante pone già dei limiti metodologici fisiologici notevoli ma in più se ci pensi andare nel passato non è quasi mai risolutivo immaginati guidare un'automobile e a un certo punto ti sgonfia una ruota accosti vedi che c'è un chiodo nella ruota e puoi metterti lì a pensare dove l'hai preso quando l'hai preso chi ce l'ha messo che giorno era che anno e anche se riuscissi a trovare le cause che hanno portato quel chiodo all'interno di quella gomma hai sempre un chiodo da dover togliere è la vita che ti mette dei chiodi lungo il percorso la maggior parte delle volte riusciamo a farcela da soli e non abbiamo bisogno di qualcuno che ci supporti in alcuni casi può essere un po' più dura in quel caso la terapia breve è il modo più efficace e più veloce per imparare delle capacità delle abilità che ti aiutino a risolvere i tuoi problemi. Ciao e al prossimo video! In quel caso la terapia breve è il modo più veloce e più... In quel caso la terapia breve è il modo più veloce e più efficace per imparare delle capacità e delle... delle de, de, de capacità... In quei casi la terapia breve è il modo più veloce per imparare delle competenze, delle abilità che ti insegnino. Che ti insegnino. In quei casi la terapia breve è il modo più veloce per imparare a sostituire le ruote.